Ciao, sono Kasia. Benvenuti sul canale Tirone Polacco. Oggi facciamo il tour di Chopin. Vediamo dove stava, cosa faceva, e cosa possiamo trovare a Varsavia? Vediamo le panchine che suonano e raccontano la storia di Chopin. Qui potete vedere il monumento di Chopin, uno dei più famosi monumenti polacchi, riconosciuti in tutto il mondo. Frédéric Chopin è stato un eccezionale pianista, compositore. <ride> Eccezionale. <ride> eccezionale. eccezionale Frédéric Chopin è stato un eccezionale pianista compositore dell'epoca romantica questo monumento si trova nel parco Wajenki Krulewski a Varsavia qui dal 1959, allora già un anno dopo la ricostruzione del monumento ogni domenica due volte durante la giornata alle 12 e alle 4 di pomeriggio si fa i concerti, a questi concerti sono invitati i compositori da tutto il mondo e ognuno può venire. La prima panchina che vediamo del nostro tour di Chopin è quella che si trova al parco Wazienki Królewski. È stata messa qui perché qui troviamo il monumento di Frédéric Chopin è stato costruito per centesimo anniversario della nascita di Chopin. Purtroppo c'erano tanti problemi perché sono venuti, cioè prima i russi non volevano far mettere il monumento, poi quando già il monumento è stato messo qui sono venuti i tedeschi e, e non mi è piaciuto quello che stava il monumento, l'hanno fatto bombardare e poi tanti anni eh, il monumento non, non c'era più è stato ricostruito nel mile... <ride> 1958 ma pure con quello c'erano le difficoltà perché non si poteva trovare le copie del monumento per capire come, come si deve rifarlo. Vediamo la panchina. La seconda panchina possiamo trovare là dove si trova il museo di Frédéric Chopin. Qui possiamo trovare l'ultimo pianoforte sul quale suonava Chopin. Da anni questo palazzo è stato collegato con la persona di Chopin perché prima qui c'era un istituto di Chopin e poi una società. Adesso il palazzo ospita il museo di Frédéric Chopin. La terza panchina che possiamo vedere è quella che si trova vicino a Paua Zamoyski. e quello palazzo è proprio quello qui. Qui viveva la sorella di Chopin che conservava i ricordi che ce l'aveva del suo fratello dopo la morte e perché dalla de finestra di quel palazzo cercavano di uccidere lo zar anche se non ci sono riusciti, proprio per la vendetta l'hanno deportato tutti quanti e tutte le cose loro l'hanno buttato dalla finestra. Tra quelle cose c'era pure il pianoforte di Chopin che è stato buttato dalla finestra e poi bruciato. In questa chiesa si trova il cuore di Chopin, perché Chopin è morta a Parigi perché sapeva bene che tutto il corpo non poteva tornare a Varsavia. Allora una parte, il cuore, l'ha detta a sua sorella prima di morire di portarlo a Varsavia. Proprio qui, in quella chiesa, potete trovare scritto, qui si trova il cuore di Chopin. Questa panchina racconta la seconda casa dove abitava Chopin e diciamo il secondo lavoro da insegnante dove lavorava il padre di Chopin e invece qui in palazzo accanto potete trovare il basso rilievo di Chopin. Oh uh, ragà, è una panchina che l'abbiamo cercato tantissimo tempo, più di 20 minuti perché ci dà... Che sta nel parco, invece nel parco non sta. Abbiamo fatto un giro giro tondo e invece stava dove stanno. Dove sta l'università di Varsavia? Allora si deve entrare proprio dentro per trovarla. Allora difficilissimo. Questa chiesa, che sta abbastanza vicina del palazzo Saschi, dove stava il liceo di Varsavia, dai tempi di Chopin, qui i alluni che stavano andando al liceo dovevano fare le messe di domenica. Allora pure Chopin stava andando partecipando alle messe. E perché sapeva già suonare, era una persona con talento, allora faceva l'organista durante le messe. qui c'era l'ultima casa dove abitava Chopin prima di partire a Parigi nel 1830 e qui potete trovare sull'applicazione pure un salone dove c'era il pianoforte di Chopin creato proprio così come c'era nei tempi di Chopin. Ecco quel palazzo qui dove abitava. In questo parco, piccolo Chopin poteva giocare, perché qui vicino abitava per un periodo di tempo, diciamo i primi anni, eh, che si sono trasferiti a Varsavia. Eppure in passato eh, tante persone stavano a passeggiare qui, a passare il tempo stavano soltanto le persone, diciamo, delle case buone, le persone ricche, quelle che avevano importanza nel ceto sociale. Eppure Chopin poteva stare qui e sicuramente quella natura qui, quel clima che sta, ha influito sulla musica che poi ha iniziato a creare. <ride> C'era il palazzo, so, si sono spostati la famiglia di Chopin da la Slavora a Varsavia. Hanno iniziato a abitare perché pure qui, in quel palazzo che stava, ora non sta più, eh, ha ricevuto il lavoro il padre di Chopin perché lui era un insegnante e qui insegnava. in alcuni posti qui a Varsavia che ce n'hanno che da fare con Chopin potete fare un selfie con Chopin. Grazie a un'applicazione ci sono i, le scritte sulla terra come quella qui che vi dice qui potete farci un selfie con Chopin. Ora lo faccio pure io! <ride> il palazzo di Vessel, proprio qui nel tempi di Chopin, quando qualcuno voleva prendere la carrozza e andare da qualche parte doveva venire qui, dove sta quel palazzo c'erano parcheggiate tutte le carrozze e così Chopin ha fatto da qui il viaggio senza ritorno verso Parigi. La seguente panchina, qui dove potete vedere c'è una piazza, ma prima della guerra stava il conservatorio e proprio qui in quel conservatorio Chopin imparava come suonare, come diventare un compositore e conosciuto il suo primo amore. su quella strada che si chiama Koja, Chopin attraversava tante volte per arrivare a un'altra strada che sta qui accanto, Miodova, ma spesso non riusciva ad arrivare fino a Miodova, perché sul e nelle vicinanze stavano tante caffetterie e là si, si stavano a fermare i studenti ma pure le persone di importanza. Proprio qui è la, strada, questa strada che si chiama Miodova, dove c'erano tante caffetterie, dove si poteva andare nei tempi di Chopin, dove, dove diciamo, si passava tanto tempo, e qui troverete un'altra panchina. Quel posto, quel palazzo, prima qui si trovava il teatro grande, invece ora sta un tribunale. E proprio qui nei tempi di Chopin, prima Chopin veniva a vedere i concerti, invece poi dava i concerti. Si poteva venire e vedere come suonava, proprio quel posto. palazzo che potete vedere alle mie spalle, Palazzo di Ragibiu. Qui Frédéric Chopin quando aveva otto anni ha dato la prima esibizione. Ora è la sede di presidente della Polonia. per averci fatto la compagnia durante questo video speriamo che non vi siete addormentati che non è stato troppo noioso <ride> e che non avete trovato un po di piacere di ascoltare la musica di Chopin allora se vi è piaciuto lasciate mi piace scrivete qualcosa potete iniziare a seguirci se non l'avete fatto ancora un grande peccato <ride> eppure se volete se vi è piaciuto come stiamo facendo i video come siamo, potete eh, offrirci un caffè. Il link trovate in descrizione sotto. Ciao! Você é? Você é? Você é? Você é. é a maior agora, estou vendo a taxa.